the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Because it's this price system which has the great virtue that it doesn't require any central direction. If I spend more, over and above what we're spending now, I have to get it from somewhere. I either have to get it by taxing. Buongiorno a tutti, io sono Riccardo di De Sottosopra e oggi ho il piacere di discutere di neoliberismo in Unione Europea con il professor Francesco Saraceno. Buongiorno professore e grazie di aver accettato il nostro invito. Professore, la presento brevemente. Eh, lei è un esperto di macroeconomia, insegna macroeconomia alla Louis e a Parigi a Sciences Po. Eh, inoltre è vice direttore eh, dell'osservatorio francese e di congiunture economiche, oltre che membro del comitato scientifico eh, della Lewis School eh, of European Political Economy. Eh, tra le sue pubblicazioni ricordiamo il saggio uscito nel 2018, La scienza inutile, e soprattutto il testo di cui parleremo oggi, eh, ovvero eh, La riconquista, eh, dal sottotitolo Perché abbiamo perso l'Europa e come possiamo riprendercela, uscito invece nel 2020. Eh, professore prima di entrare appunto nel merito del, del suo ultimo libro eh, le pongo una domanda che noi di sotto sopra eh, poniamo a tutti i nostri ospiti che intervengono sul canale dedicato al neoliberismo e la domanda appunto è eh, che cos'è secondo lei il neoliberismo, se mh, è possibile darne una definizione o quantomeno se secondo lei è possibile individuarne i tratti principali. Il neoliberismo come, come sempre le definizioni di questi termini molto utilizzati sono complesse perché, perché stiamo parlando di un termine che ha mille sfaccettature per come lo interpreto io che infatti non amo molto utilizzarlo proprio per questo motivo eh, il neoliberismo è, eh, definisce un quadro concettuale nel quale si afferma la superiorità dei eh, processi di mercato rispetto a quelli che possono essere generati da altre istituzioni. Per capirci associo io Neoliberismo eh, o tutti i termini più o meno connessi a questo, con l'idea che i mercati raggiungano delle, delle configurazioni, delle, degli equilibri efficienti, degli equilibri naturali eh, senza l'aiuto di istituzioni esterne, come ad esempio eh, il governo. Quindi nel campo di cui mi occupo, che è la macroeconomia, come lei ha ricordato prima, quello di cui parliamo sono, di, eh, sono equilibri per cui non c'è bisogno di regolazione del ciclo da parte. De, della politica monetaria o della politica di bilancio in cui non c'è bisogno di interventi dello Stato per esempio per eh, indirizzare e, e sostenere la crescita di lungo periodo che è di fatto eh, il risultato di un processo di mercato. Bene, la ringrazio per questa introduzione tra l'altro mi trovo eh, devo dire, molto in accordo con la sua risposta eh, nel senso che eh, sicuramente il termine neoliberismo, un po' come tutti eh, i termini che vengono usati per indicare una pluralità molto ampia di posizioni, un po' come tutti i paroloni sostanzialmente, eh, spesso viene usato anche un po' impropriamente ed è un'etichetta un difficile da maneggiare. Eh, nonostante questo appunto, diciamo è secondo me un, un concetto sul quale è importante riflettere per comprendere un po' la contemporaneità. Bene, detto questo, ehm, passerei al secondo dei, dei temi della cerchierata di oggi. Mi, sì. mi lasci aggiungere, aggiungere. Certo, certo. aggiungere soltanto una cosa, perché voi nel, nel logo della trasmissione crisi del neoliberismo, eh, la definizione sì. che io le ho appena dato è oggi effettivamente, eh, in crisi forse è troppo, ma sicuramente è rimessa in questione nel mondo della macroeconomia. Ad oggi c'è tutto un processo di rethinking dell'economia che rimette proprio in dubbio, e cerca di Vedere se i dogmi di quella concezione del mondo di cui parlavo prima sono, eh, sono eh, in qualche modo da eh, rivedere perché non corrispondono a quello che abbiamo visto a partire dal 2008. Mi scusi per l'interruzione. No, no, no, anzi è molto interessante, cioè sicuramente una precisazione eh, importante, la ringrazio. Um, a questo punto, appunto dicevo, eh, inizierei a parlare anche del secondo, dei temi del, della chiacchierata di oggi, che è appunto il tema dell'Unione Europea. Eh, lei, all'inizio del suo libro, nel primo capitolo, recupera l'espressione eh, solitudine del riformista, per riferirsi a come eh, il dibattito attuale sull'Unione Europea e quindi eh, sulle sue istituzioni, sulle sue politiche economiche, eh, sia in qualche modo eh, fortemente polarizzato, nel senso che ci sono in particolare due posizioni, Ehm, contrapposte che lo predominano e che sembrano eh, esaurire il dibattito stesso nel senso che ehm, tolgono spazio all'emergere di, di altre alternative ehm, quindi in questo senso le chiederei sia di definire appunto quali sono le, le due posizioni che oggi ehm, predominano nel dibattito sia di spiegarci come mai mh, queste posizioni eh, rendono invisibile tra virgolette ad esempio un, delle tesi riformiste come le sue eh, insomma, intanto mi faccia fare una brevissima premessa. Eh, quella parte del libro, eh, di cui adesso le spiegherò meglio, eh, sulla solitudine riformista, cioè tutto il libro è stato in gran parte scritto prima della crisi eh, del eh, Covid, quindi eh, oggi trovo, ne parleremo credo più in là nella nostra chiacchierata, oggi trovo che gli spazi per chi ha una visione riformista si siano un po' ampliati rispetto a quando ho scritto quel eh, capitolo ciò nonostante non, non, non rinnego quello che ho scritto perché quello intanto spiega tutta la storia degli ultimi eh, 15 anni di eh, Europa e poi perché comunque sia quelle due posizioni ancora oggi dominano e quindi ancora oggi chi vuole un'Europa un po' diversa da quella che abbiamo vissuto e visto fino ad oggi è, eh, si trova in qualche modo isolato per spiegare quindi quali, perché questi due estremi dominano così tanto c'è cioè da un lato i cosiddetti difensori dello status quo e dall'altro i chiamiamoli sovranisti, altra etichetta che, mi, che trovo difficile che c'è dentro di tutto, euroscettici, chiamiamola come vogliamo, quello che rende queste due posizioni così egemoniche in qualche modo nel dibattito pubblico, quindi che lasciano poco spazio a eh, posizioni diverse, è il fatto che paradossalmente queste due posizioni così opposte, cioè una che diceva tutto bene signora la Marchesa, non dobbiamo fare grandi cambiamenti nell'architettura europea, e l'altra che dice... Non si può riformare l'euro, l'euro va abbandonato, bisogna tornare a del, alla, alle valute nazionali e alcuni si spingono fino a dire che bisogna, bisogna eh, abbandonare addirittura, addirittura l'Unione Europea, veda per esempio il movimento Brexit, veda quello che sta succedendo in Polonia in queste settimane in cui il conflitto con l'Unione Europea sta facendo crescere un movimento che vorrebbe avere un'uscita dalla Polonia dall'Unione Europea. Ecco queste due, queste due posizioni così estreme, così opposte dal punto di vista politico, in realtà partono, paradossalmente partono da una stessa eh, premessa, premessa che è quella per cui l'euro non può che essere quello che è, cioè l'euro un è, è una costruzione fondamentalmente neoliberista, neoliberale, eh? una, è una costruzione che fondamentalmente lascia molto spazio all'intervento della mano pubblica nella gestione del ciclo economico e nelle politiche per la crescita e, eh, e che quindi, e quindi eh, o è così o nulla. Dopodiché il sovranista dice è così e quindi non lo voglio, il difensore dello status quo, il partigiano dello status quo dice è così e quindi va bene così e non lo tocchiamo, però di fatto hanno la stessa premessa. E quindi eh, il primo capitolo del libro è il primo capitolo perché, proprio, perché si conclude dicendo se si vuole far funzionare meglio l'Europa, questa premessa che l'euro o è così o non è, va rotta perché primo perché, eh, se l'euro è così a questo punto ha ragione il sovranista Cioè, se io parto dall'ipotesi che non si può riformare l'euro e che l'euro fondamentalmente eh, eh, va bene così a questo punto ha ragione il sovranista perché diciamo che l'euro non ha dato gran prova di sé negli ultimi, eh, ultimi 10-15 anni <ride> se invece si rompe questa premessa a questo punto si apre lo spazio per un progetto riformista si può rimanere nel quadro di una moneta unica di un'integrazione commerciale e monetaria e si può fare con un sistema istituzionale che funzioni meglio. E questa è tutta la tesi del libro esattamente eh, volta a dimostrare questo, si può fare un euro di diverso, quindi un euro diverso è possibile. Infatti mi pare che inizio il libro dicendo si può fare la citazione dal famoso, dal famoso film di Frankenstein Jr. di, di Mel Brooks. <ride> Esatto, diciamo si tratta un po' di rompere l'equazione che spesso viene eh, sostenuta nel dibattito pubblico, l'equazione euro uguale eh, liberismo e appunto spesso sostenendo questa posizione ci si trova eh, poi a, a costringersi a sostenere eh, posizioni tra virgolette tristi, ad esempio l'idea secondo cui appunto l'euro non era da fare però ormai l'abbiamo fatto, ci siamo dentro e uscire sarebbe... Mh, Sarebbe, insomma, costerebbe troppo, avrebbe delle ricadute eh, insostenibili. Eh, Infatti, lei è... sono no, d'accordo con lei, Questo, questa è una cosa che per esempio mi ha molto colpito, cioè gli europeisti spesso prendono esattamente questa posizione, è, abbiamo sbagliato ma ormai non si può più tornare indietro, si rende conto esatto. che è una posizione troppo debole, perché di fronte certo. agli sfacelli pensi, cioè, pensi ai greci, dire ai greci, guarda abbiamo sbagliato ma non si può tornare indietro, cioè, i greci le dicono, ma visto, visto quello che abbiamo dovuto passare, forse indietro ci torniamo anche se è faticoso. Quindi questo, questo sono assolutamente d'accordo con lei, cioè, una, cioè di fatto crea una debolezza intrinseca dell'europeismo, questa specie di identità, quindi se non si rompe l'europeismo rimane un progetto debole. Esatto, infatti in questo senso potremmo dire che forse eh, se davvero si dà per buona l'equazione euro quale liberismo, almeno sul piano retorico è più forte la tesi sovranista, appunto come diceva lei. Sì. Benissimo. Eh, lei poi nel testo eh, approfondisce anche la questione delle mh, origini dottrinali dell'euro e diciamo, spiega come eh, fin dall'inizio, eh, fin da quando si è iniziato a concepire il progetto europeo, eh, diciamo, tutta l'architettura istituzionale dell'Unione Europea eh, sia stata influenzata eh, da, un certo, eh, da un certo clima intellettuale, in particolare dalla formazione eh, del cosiddetto nuovo consenso in economia negli anni 90. Eh, ci puoi spiegare quali sono le tesi fondamentali di questo nuovo consenso e ehm, in che modo queste tesi hanno appunto mh, influenzato e plasmato le istituzioni europee? Sì, questo è il tema un pochettino dell'altro libro, del libro che lei citava gentilmente all'inizio, si chiama La scienza inutile, che prova a ripercorrere un po' l'alternarsi di queste due visioni, una più basata sull'efficienza dei mercati e l'altra più invece che, che mette in evidenza l'incapacità spesso dei mercati di coordinarsi su equilibri soddisfacenti, quindi la necessità di un ruolo per eh, lo Stato. Questa guerra delle idee, fra la teoria, per chi, per chi, fra chi ci ascolta conosce un po' queste cose, per semplificare, la teoria neoclassica e la teoria detta keynesiana, questa guerra delle idee a un certo punto, alla fine degli anni Ottanta, sembrava finita eh, con la vittoria, di fatto, con una teoria che era una specie di compromesso tra le due, quello che io chiamavo il nuovo consenso, ma che in realtà è più vicina alla teoria neoclassica e quella keynesiana che è una teoria che era basata sull'idea che, che nell'economia esiste un equilibrio detto che viene chiamato naturale, e naturale nel senso che è un attrattore per l'economia. Eh? Quindi il, i mercati, eh, gli agenti che, si, che cercano di ottimizzare le proprie utilità, i propri profitti e così via, che si coordinano su questa specie di istituzione impersonale chiamata mercato, se ci sono le condizioni giuste, si coordinano su un equilibrio che è un equilibrio naturale, cioè un equilibrio che dal quale l'economia eh, si discosta con difficoltà e se se ne discosta ci, tende a tornarci da sola, senza bisogno di interventi esterni. Questo equilibrio non è necessariamente ottimale, ma questi insomma, sono dettagli, però è diciamo, l'attrattore per eh, l'economia. Quindi questa teoria di fatto limita di moltissimo il ruolo dello Stato nell'economia, cioè lo Stato l'unica cosa che deve fare è far sì che queste condizioni, perché l'equilibrio naturale attragga l'economia siano rispettate, fondamentalmente deve eliminare tutte le rigidità tutte le frizioni che potrebbero allo, eh, impedire questa convergenza è una teoria quindi dello stato minimo possiamo chiamarla e questa teoria la ritroviamo nelle istituzioni che proprio in quegli anni sono state messe in piedi per la zona euro quindi se la, se la domanda è l'euro è neoliberale la risposta è sì l'euro è neoliberale in questo hanno ragione i sovranisti perché le istituzioni europee, che sono state fondamentalmente, sono figlie del trattato di Maastricht e di un paio di altri trattati dopo, il trattato di Amsterdam, dell'istituzionale, di fatto hanno una politica di bilancio che ha dei fortissimi vincoli, il famoso patto di stabilità che proprio in queste settimane si sta discutendo e si vuole giustamente, dico io, eh, riformare. Una, ci sono dei vincoli abbastanza stretti all'azione della politica monetaria la politica monetaria è molto indipendente ma allo stesso tempo ha un vincolo molto preciso che è quello di controllare l'inflazione e nient'altro non si deve occupare come per esempio la Fed americana dell'inflazione e ultimo ma non da meno c'è una identificazione della politica industriale cioè delle politiche per la crescita di lungo periodo con la concorrenza Cioè secondo la teoria e secondo le istituzioni europee il modo migliore per garantire eh, crescita, aumento della produttività, progresso tecnico, innovazione e così via, è che lo Stato eh, si limiti a livellare il terreno da gioco, cioè da elimina eliminare eh, posizioni dominanti, eliminare aiuti eh, più o meno eh, eh, nascosti degli Stati a settori o imprese in particolare, quindi far sì che ci sia un, un campo da gioco eh, perfettamente livellato e poi i mercati su questo campo da gioco trovano l'equilibrio ottimale. Quindi, se noi pensiamo alle istituzioni di Maastricht, sono delle istituzioni che corrispondono all'esprit du temps del tempo, a quello spirito, a, quella, a, quella, a, quella, a quel consenso che dominava in economia. Ruolo minimo per lo Stato è un ruolo che è di fatto quello di creare delle meta-regole, de, cioè di, di, di intervenire prima che i mercati operino, eh, lisciando tutte le rigidità, eliminando tutte le frizioni, in modo che poi i mercati possano... Eh, Interagire e portarci verso questo equilibrio, chiamiamolo ottimale, anche se è una piccola eh, imprecisione. Quindi l'Europa è stata costruita neoliberista, con poco ruolo, poco spazio, con una fortissima enfasi sul ruolo dei mercati nel garantire sia la convergenza di, di diversi paesi, sia l'assorbimento degli shock macroeconomici, sia la crescita di lungo eh, periodo però nel libro ci spende un intero capitolo, quello che è importante capire è che l'Europa è stata costruita così, non perché fosse inevitabile, torniamo alla domanda iniziale, ma è stata costruita così perché in quel momento dominava quella visione del mondo, perché nella cosiddetta teoria delle zone valutarie ottimali, che è quella su cui noi economisti ci basiamo per farci la domanda, vale la pena o no di abbandonare la valuta, la, la, la moneta nazionale per... per, per per, avere una, eh, per, per aderire a un'unione monetaria, nella teoria delle dell unioni monetarie ottimali ci sono diversi criteri, fra cui anche dei criteri di capacità dello Stato di, eh, di assorbire gli shock. Quindi, quando è stato fatto l'euro, si è deciso di aprire certi canali, di tenere aperti certi canali di aggiustamenti di mercato e di chiuderne altri, gli aggiustamenti eh, che si basano sulle politiche. Pubbliche. Ma questo non era inevitabile perché la teoria li prevedeva tutti e due, quindi la teoria delle zone monetarie ottimali non è neoliberista, l'Europa lo è perché è stata fatta la scelta di chiudere certi canali e di non svilupparli, è stato scelto di non fare un'unione fiscale, cioè di non avere una, quello che abbiamo fatto poi in forma molto ridotta recentemente con il Next Generation EU. Però è stata una scelta politica e, e dovuta a quel clima intellettuale, non una caratteristica intrinseca delle unioni monetarie. Sono andato un po' lungo, mi scusi. No, no, eh, si figuri, ha, ha per così dire ha anticipato proprio il punto che volevo chiederle, nel senso che eh, stavo appunto giusto per chiederle di approfondire la questione eh, della teoria delle zone monetarie ottimali, ma eh, appunto eh, ha già spiegato lei molto bene come i tre criteri che questa teoria individuava, criteri che servono a valutare se eh, conviene o meno aderire a una moneta unica, eh, appunto in realtà eh, non, non erano soddisfatti per così dire ehm, ex ante, ovvero prima che si creasse l'unione, ma la speranza era piuttosto che mh, sarebbero stati soddisfatti a posteriori, giusto? Cioè eh, una volta che mh, creando esatto. l'unione si sarebbero create le, le condizioni ottimali per un mercato perfetto e quant'altro. Eh, volevo chiederle sempre restando su questo... Eh, e anche, anche qui ritroviamo quella sposta. Posso darle un'ulteriore un, un sì, certo. risposta alla sua ulteriore domanda? Non avevo in cosa, un ulteriore. Anche qui troviamo una. Abbiamo trovato questo è più storico, diciamo, spiega perché l'euro è nato nonostante fosse considerato da molti non ottimale. Anche qui troviamo una interessante coincidenza: Cioè, da un lato, cioè, eh, questi criteri sostanzialmente per, per, per sviluppare un pelo quello che ho detto prima, questi criteri ci dicono che si può abbandonare la politica monetaria, la si può prendere. Eh, portare da Roma a Francoforte da Parigi a Francoforte, da Berlino a Francoforte si può fare se la politica monetaria non è fondamentale, non è necessaria per evitare divergenze con gli altri paesi questa è l'idea della teoria okay? e quando è che, che, che non è necessaria la politica monetaria? Beh, in primo luogo quando i mercati sono molto flessibili quindi quando, quando in seguito a uno shock che provoca che ne so, un allontanamento tra Germania e Italia, quello che succede è che eh, i prezzi in Germania e in Italia cambiano, quindi, quindi riequilibrano, la gente si muove, per esempio uno shock negativo in Italia porta un'immigrazione verso la Germania, o viceversa, uno shock negativo in Germania porta a una migrazione verso l'Italia, i salari si aggiustano e così via. Questo è un primo criterio. Quindi I mercati si fanno carico di riportarci, di far riconvergere delle economie che, ha, che sono state perturbate. Se così è, la politica monetaria non ha nessun ruolo da giocare e la possiamo mandare a Francoforte. Oppure, la teoria ci dice... Eh, può succedere che eh, si, eh, ci siano dei meccanismi di tipo federale, fondamentalmente un bilancio federale, che tramite tasse, trasferimenti, e tram per esempio tramite i sussidi di disoccupazione e così via, ci faccia conveggio. Cioè la, la, la regione che va più forte pagherà di più al bilancio federale, perché siccome va più forte pagherà più tasse e così via, e questi soldi andranno a sostenere la regione che va meno bene tramite spese di welfare, in particolare le, eh, i sussidi di disoccupazione quindi o perché ci sono i mercati o perché c'è eh, diciamo un bilancio federale eh, si riassorbono gli shock senza bisogno della politica monetaria che quindi può essere mandata via può essere evacuata dal paese e spostata a livello centrale la cosa affascinante del processo di creazione dell'euro è che quando si creò l'euro tutti erano d'accordo tutti erano d'accordo che l'euro non fosse ottimale che, non si, che la, abbandonare la politica eh, monetaria fosse un costo importante perché i nostri paesi non andavano, avevano dei cicli cosiddetti asimmetrici, e perché i meccanismi del mercato non erano abbastanza sviluppati e perché non esisteva un, un eh, bilancio federale. E la scelta politica, non, non, quindi non basata su criteri economici, di fare l'euro, ha visto ancora una volta una coincidenza di interessi o contrapposti. Cioè, da un lato, chi si ispirava a quest'idea liberal libera, liberista che i mercati fossero efficienti, diceva se creiamo un'unione monetaria impediamo di usare la, la, la politica monetaria quindi gli stati saranno costretti a fare le riforme per rendere i mercati efficienti e quindi se facciamo l'euro non è ottimale ma questo ci porterà a spingere sulle riforme per, far, per aggiustare, per far sì che, eh, che, che, che tutto non esploda e i federalisti, dall'altra parte, dicono iniziamo a fare la moneta perché se facciamo l'unione moneta, ci cioè, monetaria ci renderemo conto che l'unione monetaria senza un'unione fiscale non funziona e quindi questo porterà, darà una spinta all'integrazione in senso federale. Quindi è stato abbastanza affascinante come due interessi completamente contrapposti abbiano alla fine creato la maggioranza politica che ha spinto verso l'euro nonostante l'euro non fosse considerato all'epoca ottimale. Possiamo anche notare che poi entrambe le tesi son, si sono dimostrate erronee, nel senso che l'Unione Monetaria non ha portato una spinta federale, anzi al contrario, in qualche modo ha ammazzato il progetto federale, proprio perché l'Europa ha iniziato a funzionare male, con questa Unione Monetaria che non era accompagnata da un bilancio federale, e dall'altra parte, per nostra fortuna, le riforme strutturali alla fin fine sono state abbastanza limitate, per esempio il nostro welfare state, continua, nonostante sia stato molto ridimensionato, continua a, essere molto più, diciamo, a coprire molto più che per esempio negli Stati Uniti e in altri paesi. Quindi le due, le due aspirazioni, questi due campi contrapposti, in qualche modo si sono, provati, si sono dimostrate entrambe eh, sbagliate. Benissimo, invece arrivati a questo punto passerei a quella che è per così dire la parse construence del suo libro, ovvero quella in cui lei ehm, diciamo parla di, di come secondo lei sarebbe opportuno appunto eh, riformare le, le istituzioni europee, e lei appunto sostiene un una tesi riformista e questa tesi eh, parte sicuramente da tutta una serie di presupposti, eh, Primo fra tutti l'idea come dicevamo prima che eh, secondo cui il mercato non sia in realtà eh, di per sé in grado di garantire stabilità mh, alla zona euro, e, quindi appunto le chiederei di... Ehm, raccontarci un po' eh, di quali riforme secondo lei eh, andrebbero messe in campo e di parlarci della, di quella che secondo lei è la soluzione ideale e utopica eh, no. per, un, per una nuova Europa e dei surrogati invece da, de, insomma delle soluzioni surrogate da, da mettere concretamente in atto. Sì, su posso basarmi quindi spero, sperabilmente essere un po' più breve di come sono stato finora le mie, le mie risposte, mi scusi sono stato un po' logoroico. Eh, quindi posso basarmi su quello che ho detto prima se il problema è che quando si abbandona la politica monetaria, quando si cede la sovranità monetaria a livello diciamo sovranazionale si è privi di uno strumento per eh, eh, di, di strumenti per assorbire shock asimmetrici e per, e per evitare eh, diciamo forse eh, centrifughe all'interno dell'unione dell monetaria, a questo punto la, eh, e se come l'esperienza ci ha mostrato, avere delle istituzioni che, che mettono troppa enfasi sugli aggiustamenti di mercato non ha, non ha eh, ass assorbito le divergenze. Si veda quello che è successo già negli anni 2000 quando, eh, quando si sono messi seminati i semi per la crisi e poi ovviamente a partire dal 2010 con la crisi del debito sovrano. A questo punto, in qualche modo, la, eh, il, il passo successivo è quasi, eh, quasi ovvio. Eh? che ci sia un, un altro modo di assorbire di, di, di, di riportare insieme dei paesi che tendono a diventare è quella di avere una, di, eh, di conclu concludere il processo di integrazione e aggiungere all'unione monetaria un'unione di bilancio che può essere uno stato propriamente federale ma ovviamente questo è estremamente eh, complicato o può essere la creazione di un, eh, una qualche forma di stabilizzazione centrale eh, eh, di tipo eh, federale anche anch'esso, una specie di tesoro della zona euro. Ma questa seconda soluzione non piace molto, questo nel libro non c'è, una considerazione che le faccio qui quasi in esclusiva, diciamo, questa seconda considerazione non mi piace molto perché se si crea un'istituzione tipo tesoro federale in un sistema che rimane di tipo non federale, in cui la sovranità rimane, a livello degli stati membri si crea un ovvio problema di democrazia economica nel senso che si crea una capacità di passare e di spendere al centro ma chi è responsabile di fronte agli elettori non è, il sistema, non è il livello centrale perché non siamo in uno stato federale, rimangono gli stati nazionali quindi si crea a Bruxelles un ministro del tesoro ma se questo ministro del tesoro fa delle cose stupide l'elettore italiano non può sanzionarlo ma deve sanzionare il governo italiano e questo crea un cortocircuito democratico che secondo me non è... Eh, non è eh, non è facilmente risolvibile, quindi o si fa il passo di, verso questa la soluzione ottimale, come la chiamava lei, cioè di creare uno Stato federale, quindi un tesoro europeo per il quale i cittadini d'Europa votano, quindi gli Stati Uniti d'Europa di fatto, eh, oppure la, la creazione di un tesoro federale rischia di, di, di creare molti problemi e quindi bisogna riflettere a quelle che nel libro ho chiamato delle soluzioni surrogate, cioè dei meccanismi, più o meno automatici, che quindi non richiedano questo pericoloso trasferimento di sovranità senza, senza la responsabilità di fronte agli elettori, mh, più o meno automatiche, che agiscono da stabilizzatore. E ce ne sono tante. Eh, nel libro parlo dell'Unione bancaria, parlo di, del sussidio di disoccupazione europeo, cioè del fatto che si finanzi un fondo nel quale i paesi mettono soldi quando le cose vanno particolarmente bene e da cui le prendono per pagare parte dei loro sussidi di disoccupazione quando le cose vanno eh, meno bene. Si può pensare a un fondo di stabilizzazione non legato alla disoccupazione, questa è una proposta che fece qualche anno fa il Fondo Monetario Internazionale. Si può pensare a un'unione dei capitali che funzioni un pochettino meglio e quindi sviluppare per esempio i mercati del credito che sono oggi ancora molto deboli e quindi che non sono in grado di muovere risorse tra le regioni in difficoltà e quelle che vanno meglio e così via. Cioè, si possono sviluppare tutta una serie di meccanismi che appunto surrogati di un bilancio federale che facciano sì che quando ci stanno delle, delle divergenze, delle regioni che hanno bisogno di, di sostegno, che delle regioni che hanno invece, che vanno particolarmente bene, eh, trasferiscono risorse alle prime, dalle, prime, eh, dalle seconde alle prime. È quello che in termini tecnici, noi chiamiamo dei meccanismi di condivisione del rischio, cioè di, eh, di gestione comune di rischi, di, di, di shock idiosincratici. Ed è quello che in forma mino, eh, minima, forse ne parleremo fra un secondo, minima e, e, e temporanea è stato però fatto con Next Generation EU. Quindi quello è un meccanismo che potrebbe assomigliare, se vogliamo. A uno dei meccanismi di cui parlo eh, nel libro. Infatti, alla fine del libro, l'ultimo capitolo che invece è stato scritto in piena pandemia, mentre eravamo tutti in lockdown. L'ultimo capitolo discute proprio limiti ma anche potenzialità del eh, next generation. E devo dire, mi, mi faccio i complimenti da solo, mi scusi. Che insomma, nonostante l'abbia scritto quasi in tempo reale, mentre il Next Generation era You se ne stava discutendo, non è invecchiato troppo male quel capitolo, nel senso che in gran parte di quelle considerazioni potrei rifarle anche oggi, adesso che Next Generation EU è in realtà e stiamo vedendo sia i suoi, eh, i suoi problemi ma anche le sue potenzialità. Quindi da quel punto di vista più o meno era già chiaro all'epoca quali fossero i termini della questione. Bene, grazie mille. Appunto come ultima domanda volevo eh, appunto proprio chiedergli di parlare del, del Recovery Fund eh, o fondo per la ripresa che dir si voglia. Eh, come ha anticipato lei, mh, lei ne parla nelle, nelle ultime pagine eh, del suo libro e eh, appunto sembra emergere comunque una posizione eh, per così dire abbastanza ottimista nel senso che ehm, lei sembra intravedere nel recovery fund la possibilità per una svolta qualitativa per, per, per l'Unione Europea. Eh, appunto, eh, ci può spiegare meglio eh, qual è, appunto, la, il suo punto di vista riguardo e quali elementi, secondo lei, diciamo, giustificano e le hanno suggerito questa lettura? Beh, insomma, appunto, questa è a parte le battute e gli scherzi, eh, questo sono quello che scrivo nel libro lo, lo, lo continuo a pensarlo ancora oggi, cioè il eh, Next Generation EU è stato un momento di svolta, è stato un momento di svolta perché per la prima volta alcuni paesi, in particolare un paese, cioè la, la Germania, hanno accettato quel principio di cui parlavo prima, per cui se ci sono degli shock asimmetrici, cioè che colpiscono solo un paese, o viceversa, degli shock che colpiscono tutti, ma in maniera differenziata, si eh, eh, lo sforzo per assorbire questi shock non sia sulle spalle di ogni paese, ma sia eh, congiunto, cioè, si faccia uno sforzo tutti insieme, quindi il Next Generation EU è nato sulla base di questa premessa eh, si prende a prestito tutti insieme, la commissione prende a prestito di svariate centinaia di miliardi di euro, circa, 800, sì, circa 750 miliardi di euro, hm, e li ridistribuisce in base ai bisogni di ognuno, e quindi prendiamo in prestito tutti insieme, ma, ma, ma ne, ne approfitta più l'Italia che è più in difficoltà della Germania che è meno in difficoltà. Questo è un principio, di come dicevo prima, di condivisione del rischio che fino al 2020, cioè fino a a al Covid, era stato tassativamente escluso e combattuto dalla Germania, per cui invece la, la convergenza si doveva fare attraverso eh, la cosiddetta riduzione del rischio, cioè il fatto che ogni paese facesse competing a casa questa infelice espressione che Angela Merkel utilizzò qualche anno fa, no? che quindi mettessi in ordine il, il bilancio pubblico, facesse le riforme strutturali e questo ci consentiva di essere tutti più forti questa è una, è una cosa fondamentale eh, importantissima. e importantissima e la seconda cosa che è fondamentale e importantissima è sul contenuto, cioè che si, che si dice che questi soldi sono messi al servizio di una politica industriale in senso lato, cioè si smette di pensare che per esempio la transizione ecologica arriverà magicamente dall'operare di mercati preveggenti, ma si riconosce il fatto che servono investimenti riforme, norme, regolazioni e così via, che devono essere globali, cioè, quindi a livello europeo, non a livello nazionale, e che hanno bisogno di risorse. Eh? Quindi questo è il secondo aspetto innovativo del Next Generation Europe. Era ripeto, e adesso, a parte, a parte le battute sul fatto che il, mio, che il capitolo era preveggente, è interessante vedere come su queste cose ci si sia, si sia stata convergenza abbastanza in fretta. Cioè, la prima bozza del Next Generation EU è del 27 maggio 2020, eravamo ancora in lockdown, quindi veramente è stato molto... Se pensiamo al, alla portata innovativa è stato abbastanza sorprendente quanto in fretta si sia arrivati a questa, a questa, a questa costruzione. Okay. In questi sono gli aspetti positivi, molto positivi secondo me, che sono, rimangono diciamo, dominanti rispetto a una serie di criticità. Il primo è la prima è ovviamente quella delle condizioni, eh? ci sono delle condizioni per l'uso di questi fondi, alcune di queste sono condizioni che io trovo essere condizioni buone, nel senso che sono condizioni che richiedono che i paesi spendano i soldi in certi settori, non in altri, per far sì che i programmi di investimento che rimangono nazionali, però in qualche modo diventino poi coerenti gli uni con gli altri e quindi ci diano appunto una politica europea per esempio della transizione ecologica, questo è l'aspetto positivo c'è una possibilità che è stata infilata un po' di straforo e che finora non si è materializzata ma che effettivamente è una piccola spada di Damocle su questa cosa, che invece queste condizioni si trasformino nelle vecchie condizioni, quelle per esempio che imponemmo alla Grecia, e che ci facemmo imporre eh, all'epoca il al governo Monti, cioè se tu vuoi soldi in ricoveri, devi seguire le cosiddette raccomandazioni paese della Commissione, nelle quali la Commissione in linea di principio potrebbe mettere anche, che ne so, la riforma delle pensioni, eh, di cui si sta parlando in questi giorni eh, in Italia, per fortuna in maniera indipendente dalla, dal, eh, dal recovery. Quindi, questa cosa delle condizioni, c'è è un pic, una piccola ambiguità che è pericolosa, dopo che io ritengo uh, tuttora che l'equilibrio politico in Europa non porti verso quelle riforme strutturali, quindi che il rischio sia minimo, però effettivamente questa cosa eh, eh, è vera. E l'altra cosa eh, su cui invece nel libro c'è poco, per quella è veramente arrivata proprio all'ultimissimo minuto, ne parlo veramente in poche righe soltanto, è che Paradossalmente, per accettare che i cosiddetti frugali, cioè l'Olanda, l'Austria e altri paesi, per, fare, per spingere questi paesi ad accettare, si sono sacrificati alcuni beni pubblici europei. Sono stati eh, ridotti i finanziamenti, per esempio, ad esempio, Erasmus, ad altri programmi, così è stato, è stato praticamente ucciso una interessante proposta della Commissione di avere una specie di unione della, della salute, unione della sanità, che avrebbe potuto, per esempio, gestire, gestire le politiche vaccinali, gli acquisti di vaccini e così via. Cioè, paradossalmente nel momento in cui si creava il Next Generation EU si sono, per, per comprare, fra virgolette, l'assenso la, dei paesi più ost ostili si è dovuto cedere su alcuni, su, su alcuni beni pubblici propriamente europei. Quindi questo è il, il problema. Però ripeto, il, gli aspetti positivi, c'è cioè il fatto che per la prima volta si sia accettato, per esempio a Berlino, che uno shock italiano è anche un problema tedesco come uno shock tedesco è anche un problema italiano secondo me è un'innovazione importante e su quello, forse questa è la cosa su cui possiamo eh, concludere se lei non ha altre domande e su questo si gioca un po' il futuro di quel progetto riformista di cui parlavamo prima nel senso che se il recovery alla fine fra due o tre anni si sarà rivelato un volano di crescita e convergenza cioè se, sarà stato, se i soldi del recovery saranno stati ben estesi e questa e, e, e l'Unione Europea si sarà avviata con più decisioni di quanto non abbia fatto adesso per esempio verso la digitalizzazione per esempio verso la transizione ecologica a questo punto, cioè se il recovery sarà stato un successo a questo punto chi come me pensa che il recovery dovrebbe essere trasformato in qualcosa di più strutturale più permanente, cioè un finanziamento di beni pubblici europei permanente con un'agenzia un europea diciamo dei beni pubblici in senso molto lato, a questo punto avrebbe qualche freccia al suo arco. Cioè, ne potremmo dire, non volevate ricorrere, avete paura che l'Italia lo sprecasse, o la Spagna lo sprecasse, o il Portogallo lo sprecasse, non lo abbiamo sprecato, lo abbiamo usato bene, creiamo, trasformiamolo in uno strumento eh, permanente. Non è la prima volta, questo, da, questo è la, una, uno dei motivi per cui sono, sono moderatamente ottimista, non è la prima volta che si crea uno strumento temporaneo che poi funziona e quindi viene poi reso in istituzione permanente. L'esempio un po' infausto, visti i dibattiti di italiani recenti, è quello del MES. Il MES, non molti lo sanno, ma è l'evoluzione di un fondo temporaneo che fu creato in tutta fretta nel 2010 per cercare di eh, veicolare un po' di soldi verso la, eh, verso la Grecia. Funzionò. Anche se, come sappiamo, questo creò poi fu uno diciamo, dei, dei cavalli di troia per l'austerità la, in Europa, però funzionò dal punto di vista istituzionale, cioè si rivelò uno strumento adeguato per fare quello che doveva fare, molto meno per le condizioni che, cioè, dal punto di vista politico, fu un problema, ma dal punto di vista tecnico funzionò e quindi si decise di trasformarlo in un'istituzione permanente. Quindi oggi il ricovero è temporaneo, teoricamente, finito il ricovero si tornerà al fatto che ogni paese si fa le sue politiche di bilancio per fatti suoi, si fa i suoi investimenti per fatti suoi. Se fra due anni ci voltiamo indietro e diciamo vabbè ah però i soldi del ricovero sono stati ben utilizzati e, e quindi possiamo forse eh, immaginare che questa cosa si trasformi in, in, in, in uno strumento permanente a questo punto ovviamente l'innovazione sarà stata eh, sostanziale. Ottimo professore, è stato chiarissimo, eh, la ringrazio per tutte le sue risposte e per il tempo che ci ha dedicato. Eh, niente, spero ovviamente di eh, avere nuovamente occasione di discutere con lei di questi temi eh, prima di salutarla ricordo a chi ci segue di, eh, sia di andare a vedere la nostra pagina Facebook sia di iscriversi al canale YouTube per non perdersi i prossimi appuntamenti che usciranno sul canale eh, Detto questo, professor, la, la, la ringrazio ancora e a presto, arrivederci grazie a voi, grazie per la chiacchierata